semplice, gli angoli misuriamo così <coughs> almeno è un modo che è rappresentato che ci permette di riciclare la matematica del moto ciclariforme <coughs> l'angolo lo misura, misura dall'asse x in questo modo, quando invece si trova a sinistra a verticale sarà un angolo negativo ah, e io voglio scrivere l'equazione del moto allora l'equazione del moto è di tipo rotazionale cioè ruota attorno all'asse Z che passa per questo punto O oh, il punto d'attacco del filo uh, e la legge del moto lungo l'asse Z è questa i feto due punti uguale a tau invece di m a uh, x due punti uguale ad A è <coughs> i fetto due punti uguale a tau invece di massa, non è differenza invece di accelerazione, accelerazione angolare mm? invece di una forza, un momento torcente Questo è sull'asse Z, l'equazione è sull'asse z mi raccomando Qual è il momento di inerzia di questo corpo materiale? Quindi tutta la massa di questo esercizio è concentrata in questo punto Il filo ha massa trascurabile è un filo ideale inestensibile Infatti la traiettoria è un arco di cerchio di raggio R quindi la lunghezza del filo è R um, Qual è il momento di inerzia di questo corpo? rispetto all'asse, banalmente, quindi voglio riscrivere questo, è MR quadro, questo è il momento inerzi, l'accelerazione angolare, uguale al momento torcente. Allora il momento torcente da cosa nasce? Nasce dal fatto che sul corpo sta agendo una forza, complessivamente quella forza è la somma, la forza complessiva sul corpo, è la somma della forza peso, più l'eventuale, più l'eventuale, più la forza che c'è nel filo, ci deve essere una forza del filo. Perché se non ci fosse questa, questa forza qua, se non ci fosse il filo per intenderci, il corpo col cazzo seguirebbe l'arco di cerchio, ma andrebbe giù dritto D'accordo? Um, <coughs> Supponete che il corpo parta da, fermo, eh, parta da fermo, perché se fosse già in moto. E il filo non si fosse avrebbe, una, avrebbe magari una certa velocità e seguirebbe una parabola. Invece, se il corpo è tenuto fermo dalla mia mano e lascia presa, è il filo che lo trattiene sull'orbita circolare. Quindi c'è una forza qua ed è una forza rivolta verso il centro, una forza centripeta, <coughs> Mi sta bene, ma c'è questa forza qua. E quale delle due forze è responsabile al momento torcente rispetto a questo punto? Chiaramente non è la tensione del filo, magari vi leggo così, ma è la forza peso che, ha, che contribuisce al momento torcente. Perché questo non contribuisce? Perché non è storto. Storto rispetto a cosa? Rispetto al vettore posizione che va dall'origine al punto di applicazione della forza. Invece la forza peso è storta, <coughs> ma, non, ma non è orientata nel modo più efficace parte della forza peso è un po' sprecata Devo vi pare? la forza peso non tutta è storta c'è questa parte della forza peso che non è storta ed è questa la parte della forza peso che è storta mm? questo è l'angolo, questo è l'angolo questo è l'angolo teta, questa parte della forza peso che è l'unica parte della forza peso che in effetti ha un momento torcente rispetto al punto O quanto è? Qual è il modulo di questo pezzo qui? È Mg seno di teta Quindi Tau è meno r seno di teta ah, L'Mg seno di teta è questa parte della forza peso e la R è il braccio di leva mm? A proposito um, non intendevo dirlo ma l'ho detto circa un'ora fa ai ragazzi all'altro corso un ragazzo non su a me a chiedere una cosa sulle chiavi inglesi allora, immaginate che questo sia il vostro bilone eh? e voi volete eh, ruotarlo quindi avete la chiave inglese che immaginate che sia fatta così no? e voi volete farlo ruotare Uh, cosa fate? Per esempio ho tirato, stringete, immaginate che il bullone gira di qua, quindi dovete stringere, o tirare, eh? e supponete che siete esili, magari la ragazza, prendete nota, oppure qualche ragazzo che magari è stato male per qualche mese, non ha muscoli, è tutto debole, deboluccio, e deve applicare un momento torcente per far girare questo bullone. Allora cosa fa? Voi, ah, ah, ovviamente non spingete qua, questo avete imparato. Non spingete qua, spingete qui, è evidente. E voi spingete fino a e non si smuove. Ma voi non riuscite a spingere di più perché il vostro corpo non riesce, con i vostri muscoletti, o la vostra stazza. Voi spingete, magari slittate, no? Allora <ride> cosa fate? Ah, prendete un tubo. Shh, prendete un tubo di metallo, di acciaio o di alluminio che sia cavo e del diametro tale da poter infilare il manico della chiave inglese quindi voi la infilate, eccola qua, quanto basta? e spingete qui, eh, se il momento tercente è R vettore F e questo è il punto rispetto al quale volete misurare tau, quindi questo è il vettore R questa se non riuscite a aumentare questo, aumentate questo eh? quindi ogni ragazza dovrebbe avere in casa non solo una chiave inglese ma anche il tubo la prolunga così, riuscite tac, eh? uh, in macchina, molte macchine hanno un click che magari ha il cioè, pezzo che si è fatto per, per, per prendere il bullone, no? il bullone come un bullone? Il bullone è qua eh? questo è il bullone che dovete far girare e ci sono certi click che sono fatti così eh? non so se alcuni di voi hanno un click fatto, è una specie di sbarra o un gomito qualcuno ce l'ha? se certe macchine di basso valore magari vi danno quando acquistate una macchina nuova c'hanno il click così prendetelo e buttatelo via oddio può sempre servire per uh, difendervi se c'è un malintenzionato <ride> ma buttatelo via andate in un negozio di automobili e i ragazzi maschi forse hanno il click giusto com'è fatto il click giusto? Eh, <ride> È una croce? Dire il trick giusto, forse è un'espressione erotica. Non capisco perché ridete, cioè, non capisco perché. Perché ridete? C'ha cioè, quattro possibilità. Va? Ok? Giusto? Quanti hanno questo click in macchina? Questo è un cric da avere ragazzi, questo è un cric da avere. Questo buttatelo lì, nel questo è il cestino, buttatelo via. O usatelo come un impropria, improprio, d'accordo? Anche questo è ottimo per un impropria improprio tra l'altro. Uh, allora, questo è il bullone, questo è il bullone, come vi piace? Come il disegno il bullone? Questo è il bullone, infilate e poi cosa fate? Spingete qua e tirate qua. Eh? Questo invece, qua applicate molto bene una coppia. Eh? Qua non applicate certamente una coppia, neanche qua c'è una coppia. Tra l'altro, è ovvio che sarebbe stato carino se, se questa chiave inglese avesse avuto due manici e facevate così, no? Quindi, questo ha la possibilità di avere due cose. Analogamente se i bulloni delle vostre ruote non, non riuscite a svitare perché siete esili allora avete bisogno di due prolunghe. Quindi il mio consiglio alle ragazze è controllare di avere questo tipo clicco in macchina e di avere due tubi, uno di qua e uno di qua, e riuscirete a girare quella chiave con una felicità estrema, va bene? Mettetelo in tasca, andate via e non abbiate paura di cambiare le ruote <coughs> Ok, dove siamo arrivati? Shhh. Questa è la nostra equazione Del pendolo semplice Questa è l'equazione del pendolo semplice almeno con l'approccio del momento della quantità di moto cioè tramite questa equazione qui Shhh. tramite questa equazione questo è il momento di inerzia della massa rispetto all'asse di rotazione mg seri teta è la parte della forza peso che è storta ed R è il braccio di leva, come questo è il braccio di leva. Quindi, col tubo voi allungate il braccio di leva, state allungando questo. Va bene? D'accordo? Allora, attenzione: questa massa è la massa inerziale questa qua è la massa che appare nella formuletta della forza peso. Per Newton e Galileo questo è un mistero che questa massa e questa massa siano la stessa cosa. Formalmente questa è la massa inerziale che abbiamo introdotto ormai 5 settimane fa. Questa qui invece ne abbiamo parlato per la prima volta l'altro giorno, okay? Questa qua i fisici amano chiamarlo la carica gravitazionale, oppure la massa gravitazionale. Questi due sperimentalmente sono uguali Per Newton è un dato sperimentale è Un mistero ma è un dato di fatto Per Einstein ovviamente sono la stessa cosa Perché? Ovviamente sono uguali Perché? Perché sono la stessa cosa Perché questa è la massa inerziale che compare Quando voi siete in un raggio con i motori accesi Ed è equivalente a su un pianeta Quindi per Einstein sono veramente la stessa cosa E non solo guarda caso la stessa cosa oh, Sono la stessa cosa Tac, tac un passaggio banale ma profondo eh, tanta fisica in questo tac-tac c'è una R qua, c'è una R qua, ci cioè sono due R qua, quindi alla fine questa equazione la scrivo così e voi la guardate. Editore, è, oh, è un'equazione differenziale del secondo ordine, è omogeneo, ma, ma, ma non, è, non è lineare. Eh, il seno di teta non è una funzione lineare, no, non è una retta, non è lineare. Quindi il nostro compito è trovare una soluzione cioè una teta di t cos'è teta? teta misura la posizione angolare del, della massa mm? la angolare. vogliamo trovare la funzione teta t che sudisce questa equazione ma non è lineare è una equazione ahimè non lineare cioè quel seno di teta però a questo punto uno dice ma cazzo come si fa ad andare avanti? io vi faccio, una, io faccio una, un discorso semplice perché voglio discutere il pendolo semplice nell'ipotesi che questa equazione si possa linearizzare. E parte da una cosa che ho fatto al precorso, non so quanti voi seguire seguito, a questo punto non frega niente, è una cosa che dovreste sapere l'espansione di uh, Taylor del seno di Theta. Dovreste saperlo, l'ho fatto al precorso e in teoria l'avete fatto nel corso analisi Quando Theta si misura i varianti e di nuovo ogni persona deve sapere cos'è una misura diante 0 di teta è una funzione dispari, deve sapere cosa vuol dire, quindi spazio di Taylor è così fa uso solo delle potenze dispari di teta, perché sero di teta è dispari quindi c'è la potenza 0, no, teta alla 0 no, perché 0 non è dispari, teta 1 si sì. quindi ho teta, poi c'è un'altra potenza dispari che sarà teta alla terza, ma entra con un segno meno ed è diviso 3 fattoriale la prossima potenza dispari è il 5 e da con un segno più c'è cioè un'alternanza di segni 5 fattoriali poi c'è teta alla settima e mi fermo qua perché ovviamente si capisce come si può iterare la ricorsività è evidente avrò solo le potenze dispari ci sarà un'alternanza di segno sotto ognuno di loro c'è uh, n fattoriale dove n è l'esponente che c'era nel teta nel numeratore, non so se lo sto a in un italiano accettabile ma la formula parla da sola e c'è, ripeto, la prima, il primo termine che scrivete ed è da col segno più quindi questo mi, questo mi dice che se questo è un grafico di teta e seno di teta e se la leggenda qui, cioè se la, la tacca, se la, qual è la parola se la se l'asse x e l'asse y hanno la stessa scala, cioè se, questo è un numero, è a dimensionale, questo è un numero, no? non so che è una funzione trascendente, è a dimensionale, ah, cioè eh? uh, quindi ho, devo, devo mettere dei numeri qua e mettere i numeri qua. Qual è la tacca? È? Uh, no? Le tacche che metto? Se uso le stesse tacche nelle due direzioni, cioè le due scale, le due, le due assi hanno la stessa scala, allora... Come parte il seno di teta? Se questa e questa hanno la stessa scala, parte a 45 gradi è quello che mi sta dicendo questo. Poi andrà su fino a raggiungere il valore 1. Prima o poi raggiungerà il valore 1. Ma ci arriva cercando di seguire la retta, poi si discosta sempre di più. Quindi, comincia a darci così e poi prima o poi arriverà uno per poi fare la sua oscillazione, ok? E voi siete abituati molto malamente dalle scuole superiori a disegnare la funzione seno, spesso alcuni studenti disegnano così, e in fondo ah, quello che ho fatto io non è dissimile come avete fatto voi, ma alcuni di voi esagerano, fanno così, eh? non è vero che è così perché se la scala qua e la scala qua fossero uguali dovrebbe partire a 45 gradi ma per avere lo spazio per riuscire a fare tutta l'escursione uno cosa fa? comprime il disegno e fa in modo che sia molto schiacciato così e quindi uno fa un disegno che sembra essere invece di essere a 45 gradi lo fa sembrare più ripido ma deve essere chiaro che questo, questa forma mi sta dicendo che a piccoli angoli quando teta è piccolo, se questo è piccolo questo è ancora più piccolo! se questo è 0,1, se questo è 1 su 10 cioè uno, una parte su 10, 0,1 questo è una parte su 1000! è molto piccolo questo! se teta è piccolo, questo è piccolo questo è ancora più piccolo, questo è ancora più piccolo quindi per teta piccolo seno di teta è circa uguale a teta se sono espesse i radianti si intende eh? quindi se voi prendete una lente di ingrandimento qua se voi prendete una lente di ingrandimento e guardate e fate un disegno in cui la scala qua e la scala qua sono uguali deve partire a 45 gradi poi si discosta e farà la sua farà la sua oscillazione è quello che la forma sta dicendo quindi l'ispirazione è di dire ah se io faccio partire questo pendolo, non da un angolo grande, cosa vuol dire grande? Lui sta partendo a 45 gradi, poi si discosta e farà la sua oscillazione. Se io mi limito ad angoli qua giù, dove l'approssimazione di dire seno di teta è uguale a teta, questo è falso. Perché seno di teta è in realtà una somma infinita, con infiniti termini. Se io mi fermo qua, questa in realtà è un'approssimazione Ma l'approssimazione è valida entro un certo grado di precisione Quando gli angoli sono piccoli, quando scelgo questo angolo qua è evidente che sto commettendo una sottostima, no? Ma più, più piccolo è l'angolo, più la, il mio seno di teta si confonde con la retta quindi se io ho in mente un certo grado di precisione io posso trovare un angolo sufficientemente piccolo e rispettare la precisione che ho in mente voglio una descrizione che è buona con una parte su 100 dell'ordine dell'1% posso trovare un angolo sufficientemente piccolo dove confondere sia di teta con teta è un errore ma l'errore è più piccolo di una parte su 1000 voglio una precisione di 1 su 100 voglio dire voglio una precisione di 1 su 1000 una parte su mille posso trovare un angolo sufficientemente piccolo dove se mi limito a quegli angoli là, angoli più piccoli di quello, l'errore che commetto, scommetto un errore, certo, perché il seno di teta non è teta, ma l'errore che commetto è più piccolo di una parte su mille. Per, per ogni precisione che voi decidete di avere, c'è un angolo sufficientemente piccolo che, avrà, che vi farà commettere un errore più piccolo, cioè quello che voi siete disposti a tollerare. Mi seguite? Ecco lo spunto Allora, questa equazione che adesso devo riscrivere R perché l'ho appena cancellato è l'equazione del moto, la scrivo subito Questa che c'è lì è l'equazione del moto del pendolo semplice con tutte le ipotesi ovviamente questo è un sistema ideale, il filo è inestensibile non c'è addrito, lui si muove non in presenza di un fluido non c'è attrito qui, il filo è ideale, non, non è inessensibile, non si, non si sta eccitando il filo, ci sono vibrazioni, tutto è ideale, con tutte queste idealizzazioni l'equazione del pendolo semplice ideale è questo. Punto. Tac. Ma se l'angolo è sufficientemente piccolo, cioè se io decido di limitarmi a angoli piccoli dove seno di teta la posso confondere con teta ecco che posso scrivere un'equazione approssimata questa è un'approssimazione, scrivo un'equazione approssimata, l'equazione vera è questa. L'equazione approssimata è theta due punti più g diviso r teta uguale a zero E questa sì è un'equazione lineare. Attenzione! È un'equazione approssimata, non è l'equazione del pendolo semplice. È un'equazione approssimata. Descrive molto bene il comportamento di un pendolo semplice se l'angolo iniziale da cui fate partire il pendolo è piccolo. Okay? Per piccolo intendo dire che commettete un errore che per voi, deciderete voi da ingegneri, qual è un errore che siete disposti a tollerare. Questa equazione vi descrive approssimativamente il comportamento del pendolo semplice. È un'equazione approssimata. Non è l'equazione vera Ed è un'equazione lineare Quindi con questa approssimazione abbiamo linearizzato questa Cioè abbiamo linearizzato questa per ottenere questa Ok? Questa è l'approssimazione lineare di questa Quindi abbiamo fatto quello che si dice una linearizzazione Si scrive così E questa è l'equazione linearizzata È un'approssimazione, eh? D'accordo? A questo punto è legittimo che io chiedo a voi se il corpo parte da fermo quindi per avere prossimazioni eh, dell'ordine di una parte diciamo dell'ordine di qualche percento magari anche un po' meglio forse una parte su mille dovete avere angoli rispetto alla verticale di circa 5 gradi ok se arrivate ai 10 gradi adesso non mi ricordo la tabella perché bisogna fare dei conti per sapere Uh, mi pare di ricordare, casomai ve lo confermerò martedì o guardate voi, fino ai 10 gradi, qualcosa giù di là 12-10 gradi, l'errore che commettete se, super, se siete attorno ai 10 gradi c'è una parte su 100 okay? Cioè seno di teta è circa uguale a teta con la precisione del, del percento se siete dell'ordine di 1-2 gradi, o al massimo 5 il, siete già migliore del percento, ok? quindi per piccoli angoli, per 20 gradi state probabilmente commettendo errore di qualche percento Se okay? siete a 45 gradi l'errore è un po' troppo grande, non vi pare? Ok, quindi dovete avere un'idea di che precisione volete poi uh, riuscite a individuare l'angolo uh, sotto la quale dovete rimanere per, per rispettare la vostra precisione quindi io potrei chiedere se il corpo parte da un angolo piccolo per piccolo intendo dire che confondete seno di teta con teta quindi l'equazione è questa disegnate teta in funzione del tempo Allora il disegno cosa sarà? Perché la soluzione di questa equazione ormai la conoscete di questa equazione la soluzione cos'è? è un seno più un coseno se il corpo parte da fermo, che è il tipo di esercizio che sto immaginando, parte da fermo, partirà da un angolo θ0, che dovrà essere piccolo, perché volete rispettare questa approssimazione, se parte da fermo sarà un coseno, e quindi questa θ0 sarà l'ampiezza di oscillazione, oscillerà a θ0 e meno θ0. Stiamo riciclando la matematica, no? Tutta la fatica che abbiamo fatto sull'equazione dell'oscillatore armonico cioè di un oggetto che oscilla con una frequenza ben definita riciclo la matematica che abbiamo imparato questa è un'equazione qua che è l'equazione sbagliata ma usandola è una buona approssimazione. questa equazione presa letteralmente è un'equazione differenziale secondo un ordine lineare e omogenea ricicliamo tutto questa roba qua che è proprio davanti questa equazione ha lo stesso aspetto shh, allo stesso, allo stesso aspetto di questa equazione Questa roba qua l'avevo chiamata omega 0 quadro Quindi chiamerò questa roba qua omega 0 quadro E cazzo è omega 0? Omega 0 è la velocità angolare nel piano dei numeri complessi Chiamata pulsazione eh? È la velocità angolare nel piano dei numeri complessi mm? Pulsazione nel caso della massa attaccata alla molla, era questo Nel caso del pendolo semplice, dove la scrivo? La scrivo qua giù Omega quadro è uguale a g diviso r eh? eh? Cos'era Omega 0 Si, sì, era la pendenza del grafico della fase in funzione del tempo Quindi se io volevo sapere quanto tempo impiegava andare a tornare la massa attaccata alla molla cioè se mi serviva il periodo, io dicevo che il periodo era 2 π greco diviso omega 0 E questo periodo qua, è in questo caso 2 π greco radice di m diviso k E cos'è qua? Il periodo è uguale a 2 π greco fratto omega 0, certo E in questo caso è 2pi greco fratto r, eh, r fratto g Riciclo la matematica chiaramente dovete capire bene la matematica in un contesto prima di essere in grado di ricicarlo altrove, non vi pare? Visto che parta fermo, un coseno. Quindi devo disegnare delle tacche e il tempo naturale, la tacca naturale per il pendolo semplice è, ammesso che gli angoli siano piccoli, perché questo è il periodo della soluzione di questa equazione, un pendolo semplice, reale, reale nel senso di dire se, vi, se cronometrate il tempo che un pendolo semplice impiega ad andare e tornare non è questo valore, questo è un valore approssimato, perché questo valore qui è pertinente a questa equazione che non è l'equazione vera, l'equazione vera è questa quindi questa è una stima del tempo che impiega il pendolo semplice ad andare e tornare però se l'angolo di partenza è piccolo questa stima è buona con un certo grado di precisione volete la stima migliore? Fatelo partire il pendolo da un angolo più piccolo finché non riuscite ad avere un tempo che è, eh, si avvicina a quella, chiamiamola, reale con la precisione, eh, con uno scarto di tempo che è al di sotto della precisione che voi siete volete, volete, mi capite? Spero che Quindi questo è un grafico approssimato periodo, periodo mezzi Quarto tre quarti, è un coseno perché? Perché parte da fermo, ok? E questo è il tempo, r pi è uguale a 2 pi greco r fratto 2 g Bene, è pendolo semplice, se voi siete su Giove e avete la stessa massa, vedete prima cosa che la massa del corpo che è attaccato qui non entra. La massa non c'entra un fico secco omega 0, non dipende dalla massa e il periodo di oscillazione non dipende dalla massa. Quindi, se voi attaccate qui un pezzo di alluminio o un pezzo di piombo, impiegheranno lo stesso tempo per andare e tornare. Vi stupite? No. Perché non vi stupite? Perché la forza peso che era quello che appare qui, la massa è uguale alla massa qua e veniva cancellata Qua alla forma non c'è più la massa E la cancellazione della massa che è qui è Galileo no? Che è la caduta di tutti i gravi Hanno la stessa accelerazione Certo se ignorate gli effetti della viscosità dell'aria ovviamente eh? Quindi in questo esercizio se non c'è il fluido dell'aria Non vi dovete stupire che una palla di sughero o una palla di piombo Impiegheranno lo stesso tempo per andare a tornare perché non c'è più l'effetto della massa in questa equazione. Perché è stata cancellata? Perché questa massa e questa massa sono uguali. Perché sono uguali? Perché la forza peso si scrive così? Si scrive così, perché tutti i corpi, una palla di sughero e una palla di piombo, se li lascio cadere cadranno con la stessa accelerazione. Cioè la forza peso è proprio proporzionale alla massa. Ok? Quindi, il pendolo semplice, il risultato è una riaffermazione di una cosa che Galileo aveva capito con la caduta dei gradi. ok? Non dipende dalla massa, certo però dipende dal pianeta su cui siete, no? Cioè se voi avete lo stesso lunghezza di spago però siete sulla luna o sulla terra o su Giove il periodo cambierà, no? Su Giove cosa succede? Il periodo è più, più, più piccolo o più grande? Cos'è G? G è l'accelerazione no? della forza peso. È chiaro che su Giove l'accelerazione della forza peso è maggiore che sulla Terra. Quindi lo stesso pendolo su Giove batterà, avrà un tempo di andare e tornare più piccolo, cioè farà, avrà una frequenza maggiore. Questa è la durata di un ciclo. Quanti cicli al secondo su Giove sarà maggiore? no? Quindi se siete su un razzo a motori spenti... Il pendolo non funziona perché non funziona? Perché il corpo non cade, sta là, no? Per funzionare il corpo deve tentare di cadere col filo che lo trattiene su un'orbita circolare. Quindi, con i motori spenti, se siete su un razzo, a motori spenti il pendolo non funziona. Accendete i motori. Ci sarà una certa accelerazione del motore, del raggio Quindi voi sentirete una specie di finta gravità Una gravità artificiale Se il raggio accelera in questa direzione A Voi sentirete una specie di accelerazione Della forza peso, di una finta forza peso Di là dello stesso valore D'accordo? Quindi, più accelerate il raggio Più date gas ai motori Più il pedolo aumenterà la frequenza del pendolo, non vi pare? <coughs> sì o no? D'accordo? Va bene. Curiosità. Questo è il pendolo semplice. Cos'è il pendolo semplice? Tutta la massa è concentrata in un punto Adesso facciamo un esempio di un pendolo fisico. Purtroppo ho lasciato dalla mia stanza i miei bastoncini. Quindi dovete immaginare di avere un bastone. Facciamo un bastone omogeneo, della stessa lunghezza R. Ok? Quindi è così. Ecco un bastone, della stessa lunghezza del filo. Se questo corpo ha massa M questo corpo voglio che abbia massa m voglio che la lunghezza del bastone sia r <coughs> cioè la stessa lunghezza del filo di qua stessa massa, stessa lunghezza del bastone il bastone ha la stessa lunghezza del filo in questo caso tutta la massa è concentrata in un punto in questo caso la massa è sparpagliata è un bastone omogeneo quindi la massa è distribuita lungo la linea lungo il bastone e caratterizzeremo eh, come la massa è distribuita con un parametro che si chiama la densità lineare e il simbolo è una lambda. Quindi il sistema internazionale si misura in kg al metro, d'accordo? Quindi se ho lambda uguale a 2 kg al metro, ah sto applicando la forza e il pozzo sbagliato. Mannaggia, non riesco a far ruotare la porta! Che coglione che sono! <ride> Se lambda è uguale a 2 kg al metro e voi avete un bastone di 6 metri, qual è la massa del bastone? Quanto siete svegli? Ma non è, una, non è uno sveglio assoluto, è uno sveglio che è moltiplicato per il decadimento esponenziale dovuto alla stanchezza. Voi potreste anche essere inizialmente dei geni, ma in funzione del tempo la vostra la vostra intelligenza, il concetto di intelligenza sta morendo esponenzialmente. No? Dai, vi dico i numeri. Se l'ando è uguale a 2 kg al metro e avete un bastone di 6 metri, qual è la massa del bastone? 12. Allora, questo bastone qua, questo è il bastone. Fate un buco molto vicino al bordo superiore. Mm? Questo è il bastone. Poi, qua visto di lato, questo è il bastone. Con il buco, questo è il muro. Conficcate il chiodo e lubrificate bene. Ok? Lubrificate bene. Quindi, il bastone, mannaggia me, non ho il bastone. Ma è una volta che l'avete inchiodato e avete lubrificato bene, lui può ruotare così Ok? Quindi immaginate che lui si abbia il buchetto qui e possa fare il suo bel moto circolare, ok? La differenza tra questo è che tutta la massa è concentrata qua, la massa invece qua è sparpagliata, d'accordo? È sparpagliata, quindi questo è un bastone che può ruotare rispetto a quest'asse qui mh? Quindi ruota attorno a questa asse qua di nuovo. Questo, se volete, è il punto che chiamiamo l'origine. Stessa cosa, stessa. x, y. E il bastone a un certo momento lo metto a un certo angolo, ok? Ed è lubrificato, eh? Cosa vuol dire? Che quando è lungo la verticale, ripeto le stesse parole per, per spese di riassunto. Quando il bastone è lungo la verticale e voi la tenete ferma con la mano e lasciate la presa senza impartire alcuna momento torcente impulsivo Le mie mani vibrano Rischio di dargli un piccolo momento Torcente impulsivo e di farlo muovere No, volete molarlo Fermo E lui rimane lì Evidentemente stando lì L'angolo non cambia nel tempo L'angolo rimane sempre zero Non c'è un'accelerazione angolare Evidentemente perché non c'è un momento torcente Invece se lo inclinate a un certo angolo Non solo notate che avete bisogno Di applicare una forza ma quando lasciate la presa non sta fermo comincia ad accelerare e se l'angolo è positivo se l'angolo è positivo guardate il mio pollice se l'angolo è positivo il momento lui comincia ad accelerare così guardate il mio pollice quando il bastone è di qua ok? quindi io ho, ho, ho fatto ruotare il bastone così guardate il mio pollice l'ho fatto ruotare così per farlo partire di qua quando lascio la presa lui ruota così quindi il pollice no? che descrive il momento a qualità di e qualità del moto è il pollice che descrive di quanto io ho dovuto farlo ruotare inizialmente che sono in direzioni opposte ok quindi io scrivo l'equazione di Newton l'equazione di Newton è lungo l'asse z sono le stesse parole che ho usato qua ed è a prima vista la stessa equazione i z due punti uguale tau invece di m a per f i teta due punti uguale a tau invece di m x due punti uguale a f <coughs> questa è l'equazione che è lungo l'asse di rotazione lungo l'asse z dovete scriverlo questa è l'equazione lungo l'asse z l'equazione lungo l'asse z e l'asse z è l'asse di rotazione questo è il momento di inerzia del bastone rispetto all'asse di rotazione E quanto è? Lo sappiamo Il momento di inerzia è un terzo la massa per la lunghezza del bastone che ho indicato con R Questo è il momento di inerzia del bastone L'abbiamo calcolato l'altro giorno teta 2 punti <coughs> uguale al momento torcente della forza peso Col segno meno, quindi meno cosa? Meno il momento, momento, torrente della forza, peso. È chiaro che sul bastone c'è un'altra forza che agisce, che è la forza che lo trattiene al chiodo. Quindi è una forza che in un certo senso è dentro il bastone stesso la tensione, Il bastone è soggetto a una tensione lungo il, lungo il, uh, il bastone stesso C'è una forza una tensione in questa direzione Ma questa, proprio perché non è storta, punta proprio verso l'origine Questa non dà origine a un momento torcente Il momento torcente se c'è, è perché c'è la forza peso <coughs> Ok? D'accordo? Il problema è dov'è la forza peso? Dove si disegna? Non dovete pensare a quello che avete sentito già anni fa facendo fisica, anzi mi stupisco che quelli che hanno fatto fisica l'hanno fatto alla prima e alla seconda delle scuole superiori Cioè c'è un intervallo di tempo dove non avete più fatto fisica, cioè voi la terza, la quarta e la quinta che cosa fate? Altri mi dicono che l'hanno fatto in prima e seconda, che sono scuole diverse. E Scientifico hanno fatto, immagino, fino all'ultimo, no? Chi ha fatto... Eh? Cos'era con le esclamazioni? Quindi quelli che hanno fatto fisica anni fa, chi sono? E che scuola avete fatto? Chiedo a quelli che hanno fatto lo scientifico: quello che ha fatto l'esclamazione, chi ha fatto l'esclamazione? Si chiama la maglia rossa, la maglietta rossa. Dov'è che si disegna la forza peso? Cioè, shh, perché la forza peso, shh, la forza peso andrà verso il basso. Abbiamo capito questo? La forza peso è così, no? Sarà nella direzione X. Shh, la forza peso è la direzione X. Ma il bastone è orientato in questo modo La forza peso non è tutta utile Parte della forza peso è sprecata Cioè questa parte qui, se questo è l'angolo teta E questa è la direzione teta Questa parte della forza peso è sprecata L'abbiamo capito questo Perché è vero anche nel fadon semplice Solo questa parte della forza peso è utile e questo, silenzio, questa parte della forza peso è mg seno di teta. Quindi io so che qua devo scrivere mg seno di teta. Non ci piove qua. Sarà meno mg seno seno di teta che deve moltiplicare adesso quello che io ho chiamato il braccio di leva. No? Quello che... che che le signorine si consigliano si consigli, di aumentare col tubo di alluminio o di acciaio. di eh? teta è il modo di questa forza, ma dov'è? È dove, dove è applicato questa cazzo di forza? Qualcuno lo sa? Lo saprebbe dimostrare? Perché si disegna la forza peso del centro di massa? È quello a cui voglio cercare di convincermi, ma intanto mettiamolo e poi questa è la domanda: che farò all'orale: perché si disegna il centro di massa? Perché si disegna il centro di massa? Perché il centro di massa è qua, il bastone è omogeneo, quindi la persona sostiene: è la risposta è giusta, ma siete responsabili, questo è giustificato. Che la forza peso si disegna qua. Quindi, uh, dove, facciamo perché non ho più gialli, ho gialli. Avevo sempre usato giallo per le forze, no? Vabbè, devo prendere una nuova scatola di colori. Uh, uso cos'è? Questo è un giallo? Sì, è un giallo, Perfetto. se questa è la forza peso, in questo caso è applicato nel punto e il braccio di leva è R. Ma nel bastone omogeneo la forza peso si applica qui! La forza peso è uguale perché la massa è uguale in questa mia discussione sto immaginando che la stessa massa va sparpagliata tra le lunghezze del bastone, di là e qua invece è concentrato in un punto quindi la forza peso è uguale mm? ma qui si applica qui vedete come il conto cambia cambia per due motivi tanto in primo luogo il momento di inerzia è diverso il momento di inerzia qui, il momento di inerzia qui era mr quadro e qui il cosiddetto braccio di leva era R eh? cioè quello che ho chiamato qua in realtà in realtà sto insieme fatemi scrivere poi, poi correggo un po' perché il braccio di leva in realtà che sia il caso che mi corregga subito forse non guasta il braccio di leva in realtà Matematicamente eh, dirò le stesse cose ma il, il gergo eh, è meglio che mi corregga perché ci sono dei meccanici qua Il braccio di leva è in realtà è la distanza tra... questo è il punto d'applicazione non è questo il braccio di leva è questo il braccio di leva è questo è il braccio di leva. Se vi fermate a pensare alla stessa cosa come, Cioè il braccio di leva quant'è? Se questo è r, questa distanza cos'è? Se questo è l'angolo teta, questa distanza qua è r seno di teta Quindi vedete che se io dico che il, il, il modulo del momento torcente è uguale alla forza, modulo della forza, per il braccio di leva Questo è quello che normalmente i meccanici Ah, imparano anche i geometri, gli industriali. Mh? Loro imparano questo: che è il modulo è momento di La direzione l'abbiamo capito. Si usa la mano destra con i pollici alla giamaicana o con l'approccio teutonico. Ma il modulo cos'è? Loro imparano e mi sta anche bene. Shh, ma io insegno i momenti di in modo diverso. Li insegno con un prodotto vettore. E quindi il prodotto vettore cos'era? Era, Era l'area del trapezio no? del parallelogrammo. Voi avete due frecce. Shh, voi avete due frecce e io vi chiedo il prodotto vettore cos'è? È, è l'area di questo parallelogramma e quindi è questo, è il modo di questo, è il modo di questo per il seno dell'angolo. <coughs> Comunque, molti meccanici e, e, e persone che hanno studiato fisica del superiore la riparano così, che il, mo, il momento del momento. Il, mo, il, il modulo del momento torcente è il modo della forza per il braccio di leva e il braccio di leva cos'è? Il braccio di leva è, guardate il disegno, questo è il punto, questo è la forza. Disegnate una linea che passa per il punto rispetto al quale volete misurare il momento torcente è disegnata parallela alla forza. Quindi avete questa linea che è la linea d'azione della forza, avete questa linea che è la linea che passando per il punto O è parallelo. Questa distanza tra le due linee è chiamato braccio di leva e in questo contesto quant'è il braccio di leva? Se questo è R, il braccio di leva è R sero di teta Qual è il modulo della forza? Mg, quindi io scrivo Mg, che è il modulo della forza per il braccio di leva che è R sero di teta okay. Qua il braccio di leva cos'è? È, è la distanza tra la linea d'azione della forza e la linea che passando per il, per il punto rispetto al quale state misurando il momento di inerzia eh, Certo che la frase è complicata in italiano, però l'idea è questa questo è il punto dell'applicazione della forza Bene, ha una lineazione, eccola qua Questo è il punto rispetto al quale volete valutare il momento di inerzia Disegnate una linea parallela alla lineazione della forza Vedete che questa linea e questa linea sono distanti tra loro Il braccio di leva è diverso da zero Quanto è? Beh, in questo caso il braccio di leva Questa distanza qua non è più r È r mezzi quindi il braccio di leva in questo caso è, è R mezzi, seno di R mezzi, seno moltiplicato da R mezzi. Ok? Quindi ho usato in maniera in, inappropriata poco fa la parola braccio di leva. Il braccio di leva in realtà è la distanza tra, tra la linea di azione della forza e una linea passante per, per, per l'origine. Okay? Va bene? Quindi questa espressione qua non è proprio quella, mettiamola tra per virgolette. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Però capite che questo esercizio è R mezzi: eh? è R mezzi. Perché la forza a peso è applicata qua. Non è applicata qua. Quindi, ecco che abbiamo tutta la nostra equazione con tutta la nostra gloria. Abbiamo che questo è uguale a questo Di nuovo, questa è la massa inerziale Questa è la carica gravitazionale La massa inerziale e la carica gravitazionale sono uguali Trac, trac, Einstein Datelo per un dato sperimentale A questo punto vedete che l'equazione non dipende dalla massa Interessante, non dipenderà dalla massa Non dipenderà dalla massa Quindi questa R si mangia questo qui, quindi vi rimane uno qua, uh, e quindi avete, uh, probabilmente sbaglierò, comunque teta due punti, questo 3 va di là, quindi avete meno 3 mezzi, G diviso r, seno di teta. Il 2 rimane sotto, e il 3 va sopra, questo r va sotto, ok, l'ho fatto giusto. Questa è l'equazione di questo pendolo che non è più un pendolo semplice perché il pendolo semplice è una massacrossità Questo è un esempio di un pendolo fisico Si chiama pendolo fisico Ok? Questa è l'equazione del pendolo fisico Certo, idealizzato, in che modo? Dov'è l'idealizzazione? Il fatto che qui è lubrificato Il fatto che il bastone non deve farsi strada attraverso un fluido Quindi non, non ci sono effetti aerodinamici <ride> eh? Il fatto che il, il bastone nel suo moto non cambi la sua lunghezza, e non è banale questo, perché se io qua prendo il mio braccio e attacco una valigia, magari con dei, quello che ho quando vado a casa, tra vestiti di ricambio, libri, quaderni, roba leggera, e io faccio così, eh? sentirò il mio braccio allungarsi. Eh? Poi mi devo convincere di questo fatto. Questo è la legge oraria del bastone del pendolo fisico con tutte le idealizzazioni che sono nascoste in questo esercizio Non è lineare! Questa è un'equazione differenziale di secondo ordine, sarà anche omogeneo ma non è lineare, però se l'angolo di partenza la faccio sufficientemente piccolo posso scrivere un'equazione approssimata che descrive con un certo grado di precisione il comportamento del bastone vero. E l'equazione approssimata è theta due punti più 3 mezzi g diviso r theta uguale seno di theta. Quindi questa è l'equazione dove applico questa approssimazione. Quindi questa è l'equazione che è lineare ed è ottenuta da questa, con questa approssimazione Ho linearizzato questa equazione è un'approssimazione Di questa equazione approssimata posso scrivere l'angolo in funzione del tempo e disegnare, disegnare teta in funzione del tempo teta in funzione del tempo a partire dall'angolo iniziale se lo faccio partire da fermo il bastone sarà un coseno sarà un coseno quindi io faccio l'ipotesi, il bastone parte da fermo, quindi sarà un coseno avrà un'ampiezza d'ossidazione d'oscillazione θ meno θ e dovrò decidere, dovrò sapere qual è il periodo. quant'è il periodo? Qual è la pulsazione? Qual è il periodo? Qual è la frequenza? Allora voi guardate la formula, ricordate, perché tutte le volte che lo scrivo. Ricordate l'analogo della massa attaccata alla molla: la massa attaccata alla molla. Era questo. E anzi, credo che sia molto più istruttivo scrivere così. Perché così vi abituate a riconoscere a vista cos'è omega 0. Cos'è omega 0 e questa roba qua A vista la riconoscete. Tac! Quella roba là è omega 0 al quadrato, attenzione. Il quadrato rosso è omega 0 al quadrato. <ride> a vista. Vedete? Quindi subito voi qua scrivete che omega 0 è uguale a 2π, greco, scusatemi, è uguale alla radice quadrata di questa roba qua, 3 mezzi g diviso r, radice quadrata, quindi d è uguale a 2π, radice di 2r diviso 3g. siamo? Adesso io vi chiedo: fate una gara. Tra un pendolo semplice e un pendolo fisico. Questo pendolo fisico è il bastone. Fate partire entrambi dallo stesso angolo, piccolo, e lasciate la presa. Sta fermi. Andranno e tornando. Andranno e torneranno. Andranno e chi vince la gara? Chi torna indietro prima? Tornano indietro insieme o c'è uno che ha un periodo più corto qual è quello che ha il periodo più corto? Perché il pendolo semplice cos'era? Era 2 pi greco R fratto G. Questo? Questa roba qua il bastone torni dietro prima. Perché in ultima analisi ci sono in realtà due, due, due differenze tra l'equazione del moto, del bastone e quella del pendolo Quali erano le due differenze? Una era che il braccio di leva era metà eh? Quindi avevate un momento torcente meno, meno capace di far accelerare non solo, il momento di inerzia era anche più piccolo perché il momento di inerzia del bastone, anche se il bastone ha la stessa massa e la stessa lunghezza del filo, il momento di inerzia è più piccolo. Quindi il bastone ha di fatto: ha, ha, ma qual è l'effetto dominante? Perché, se io ho un momento torcente più piccolo, dovrebbe accelerare meno, no? Come mai torni indietro prima? Perché ci sono due cambiamenti Il momento torcente è metà Il, il braccio di levo è metà Ma il momento d'inerzia è un terzo Quindi domina l'effetto del momento d'inerzia Un corpo che ha un momento d'inerzia più piccolo è più facile farlo accelerare Il momento torcente è più piccolo di quanto? Di metà Ma il momento d'inerzia è di un terzo Vedete, ho due effetti, uno che farebbe aumentare il tempo l'altro che lo fa diminuire il tempo ma quello che fa diminuire il tempo è più importante Lo vedete? Chi non lo vede me lo, dice, me lo dica subito Quindi il bastone va e torna perché ha un momento di inerzia più piccolo così più piccolo che vince l'effetto di avere un braccio di leva più piccolo Pensateci